Ragazzi ah, ferme ce lo può commentare per cortesia. guardate, eh, come ho già detto potevamo anche accedere a seguire una linea già scritta, però con questi decimali di crescita di PIL andavamo in fase recessiva. L'Italia ha bisogno di crescere ha delle potenzialità economiche incredibili, quindi o si cambia linea, si fa una manovra che a la crescita oppure lasciamo andare il paese come fanno di coda d'Europa. Siccome siamo un governo che ha un consenso politico forte, se noi non spendiamo questo consenso politico per far crescere il paese con una manovra, lo ripeto, ragionevole, ben studiata, costruita, domani, eh, come ho già anticipato, incontreremo delle importanti società, tutte le più importanti società partecipate, e intorno a un tavolo lavoreremo, faremo partire il piano degli investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati. Addirittura, questi danno investimenti additivi, aggiuntivi rispetto a quelli che inseriamo in manovra. E questa è la linea, se vogliamo bene, a questo Paese, altrimenti diciamo che lo lasciamo andare in fase recessiva, se siamo tutti contenti, benissimo. Io direi facciamo sistema per far crescere il Paese. Professore, come... ha lanciato un altro allarme per quanto riguarda le sanatorie fiscali che impatterebbero sull'equità, la percezione dell'equità. Allora, eh, il, posso capire che ci possa essere un allarme, ma siccome non, nessuno ha ancora visto come abbiamo scritto quelle che le chiama le sanatorie fiscali, l'allarme in questo momento è ingiustificato. Funziona così, che noi presentiamo la, eh, reg la regolamentazione, la pacificazione fiscale, la si legge, la si studia e poi interloquite con noi. Quindi dipende da che cosa facciamo. Non abbiamo mai detto che il nostro segnale è... Dare un condono perché così da domani nessuno più il messaggio sia che nessuno più paga le tasse, tanto poi arrivano i condoni. Non è assolutamente questo. La nostra riforma fiscale prevede una riforma organica con semplificazioni varie delle norme in modo da favorire un fisco amico. Significa un'alleanza finanziaria tra contribuenti ed amministrazione finanziaria. Ovviamente in una prospettiva riformatrice così organica io devo dare la possibilità, se no sarei un irresponsabile, a tutti di accedere a questo nuovo sistema eliminando tutte le pendenze. Ovviamente quando vado ad eliminare le pendenze terrò ben conto di chi è un disonesto truffatore di chi invece ha delle cartelle che non è riuscito a pagare, o altro. Quindi prima di parlare dell'allarme, dei rischi che può creare la pacificazione fiscale, attenzione, attendete di leggere come andremo a strutturare questa riforma. Sulla di Draghi dal Presidente della Repubblica? La visita di Draghi al Presidente della Repubblica? Ci mancherebbe che il Presidente della BCE, non possa incontrare, una figura istituzionale, possa incontrare il Presidente della Repubblica. Non so assolutamente cosa si sono detti, ma non ci vedo nulla di allargamento. Il santellamento della Fornero. L'Europa, Lei stamattina ha detto i toni bisogna essere calmi nei toni, anche Tri ha detto bisogna abbassare i toni. Questa sera nel Vertice glielo spiegate anche a Salvini e Di Maio. Ma non devo spiegare, perché se voi ci fate caso poi dipingete i miei vicepresidenti come due persone che sono come dire, agitate dal punto di vista linguistico, ma non è così. Spesso si tratta di reazioni che sono arrivate anche a, a, come dire, a dichiarazioni un po' intempestive e sapete se la dichiarazione intempestiva delle volte arriva da persone che hanno alto, un alto ufficio istituzionale in Europa in un passaggio delicato, anche voi giornalisti, noi tutti, eh, intendo dire, nell'ambito dei rispettivi ruoli, dovremmo fare un po' sistema perché certo sono dichiarazioni che potrebbero creare anche una, contribuire a un allarme. Quindi è chiaro che poi di fronte a alcune dichiarazioni che hanno un contenuto politico, che un leader politico risponda e delle volte risponda anche con tono, a volte anche colorito. Ma, sì, smantellamento per... della Fornero, può, sullo smantellamento della Fornero può esserci un ripensamento da parte certo. del governo? Guardi, eh, la Fornero non è solo... La, eh, come avete visto dai sondaggi una riforma che è forse la più amata nei sondaggi ma non è il problema di accedere e di rispondere a quello che è un sondaggio è di rispondere alle ingiustizie che la legge Fornero ha creato di punto in bianco nella, nella vita lavorativa di tanta gente intervenire quindi adesso significa realizzare un impegno scritto nel contratto di governo quello che noi stiamo facendo e da domani speriamo già di portare delle prime belle notizie è di costruire una eh, revisione della Form Nero che consenta nello stesso tempo perché abbia un impatto positivo sul meccanismo occupazionale e sul sistema produttivo italiano di prevedere che man mano che i pensionati andranno anticipatamente in pensione in trattamento di crescenza entreranno addirittura non un giovane addirittura una proporzione di 1 a 2. In alcuni casi addirittura possiamo sperare, c'è stato già scusate, anticipato, uno a tre. Ecco, noi questo stiamo cercando, di tramutare diciamo, il quadro dei lavoratori, rendendo, innalzando, eh, ringiovenendo diciamo, l'età anagrafica, la soglia anagrafica, in modo da incrementare anche la produttività del lavoro dei giovani. Presidente, che lo spread a 315, no, punti base, la preoccupa? Lo spread, lo spread a 315 mi fa fatto piacere e quindi è ovvio, confido che con, con, quando si, si leggerà la nostra manovra ci possa essere maggiore tranquillità da parte anche degli investitori e quindi un segnale positivo da parte dei mercati. Però, se, però io, io confido che con questa manovra chi investirà in Italia ne trarrà tanti guadagni un... e sarà molto conveniente investire in Italia. Eh? un livello sul quale scatterebbe l'emergenza per governo, di... Ma Guardate, non ha senso adesso dire emergenza, non emergenza noi dobbiamo assolutamente continuare a lavorare seriamente il governo può fare questo, perché il governo non governa i mercati la reazione dei mercati, può solo presentarsi con le carte in regola con una manovra seria, responsabile e comunicarla, questo in questo momento spetta a me e aspetta agli altri ministri. Ma sì, lei, lei sta rispondendo oggi, scusa, eh? Di, di Maio e Salvini Possono invece ma non mi sembra che i toni di Maio e Salvini siano toni fuori luogo, ripeto qualche volta si è risposto ma si è risposto anche a delle valutazioni politiche che io stesso giudico inopportune in questi frangenti. C'è diciamo, un cambio di? di strategia del governo nei rapporti con la stampa? Qualche, diciamo, Beh, guardi, mi meraviglia quello che le dice perché io dall'inizio del mio mandato e del mio incarico di governo ho sempre risposto a tutte le domande. Presidente, ma lei è favorevole al nuovo aeroporto?